Maurizio Costanzo dopo le polemiche torna con l'intervista. L'intervista con Maurizio Costanzo, stasera, le polemiche per Pietro Maso. Questa sera in seconda serata, dopo Chi ha incastrato Peter Pan? di Paolo Bonolis. Andrà in onda la nuova edizione dell'intervista di Maurizio Costanzo. Nuove puntate in compagnia dell'intervistatore per eccellenza del piccolo schermo che è pronto a tornare anche con le nuove puntate del Maurizio Costanzo Show, sei in autunno e sei in primavera. I suoi talk sono seguitissimi dai più giovani e molto apprezzati per le domande poste e per il tono garbato, ma anche ironico, con le si pone. Durante la scorsa edizione l'intervista di Maria De Filippi, poco prima del suo approdo sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2017, ha registrato ascolti record oltre che aver fatto interagire sui social moltissimi utenti. Questa sera andrà in onda l'intervista a Pietro Maso che ha suscitato non poche polemiche sui social. Si è parlato di misero giornalismo, di sciacallaggio mediatico, di mossa per gonfiare gli ascolti, ma al programma radiofonico un giorno da pecora il conduttore stesso ha voluto replicare alle accuse rivolteglie, invitando i ciechi detrattori a guardare la sua trasmissione prima di sputare sentenze. Il suo invito verrà accolto oppure rifiutato dalle persone che hanno criticato la nuova edizione del programma ancora prima della sua messa in onda?. Maurizio Costanzo torna con lintervista, ospiti e novità. Maurizio Costanzo è un pilastro della televisione italiana e con il ritorno del Maurizio Costanzo Show ha riportato ufficialmente il buon talk show nelle case degli italiani. Andranno in onda 6 puntate in autunno, del Maurizio Costanzo Show, e 6 puntate in primavera. Tanti ospiti, argomenti inerenti alla cronaca, allattualità, al gossip più rosa, e soprattutto la presenza rassicurante del conduttore che ama fare domande. Così come allintervista, il programma di successo di Canale 5 che va in onda in seconda serata in questa edizione intervisterà diverse personalità del mondo dello spettacolo e dell'attualità come Pietro Maso. Questa sera Mara Venier e Federica Pellegrini. Il conduttore ha confessato che desidererebbe intervistare Gentiloni e Silvio Berlusconi. Che il suo desiderio venga esaudito. Maurizio Costanzo torna sul piccolo schermo dopo le polemiche sull'intervista a Pietro Maso che ha deciso di parlare per la prima volta dopo l'omicidio in cui persero la vita i suoi genitori. Il conduttore riuscirà a realizzare un'intervista degna di quelle di Franca Leosini con il suo splendido Storie maledette oppure no? Non resta che accendere la tv questa sera alle 23.20 su Canale 5.